Chissà quante volte ti sarai chiesto, ma come mai ci sono persone che hanno successo in amore e altre che invece, no, non riscuotono il minimo successo? Me lo sono chiesto anch'io. Sono Anna Maria e sono esperta di relazioni e di sentimenti perché gestisco da quasi dieci anni l'agenzia di incontri fitness di Campobasso. E come puoi immaginare, spesso parlo con le persone o a che fare con single che cercano la loro anima gemella. Ebbene, ho capito che ci sono una serie di errori che si commettono durante i primi incontri con le persone, durante i primi appuntamenti e ne ho individuate 5, 5 uh, più comuni. Uh, il primo errore molto uh, comune è quello di dire alla persona che si sta iniziando a frequentare sei come il mio ex, sei come la mia ex. Ora Partiamo dal fatto che a nessuno di noi piace essere paragonato a qualcun altro e soprattutto agli ex. Uh, non è bello, non è carino dire a una persona uh, sei come il mio ex o, o come la mia ex. Perché? Perché è come se uh, gli stiamo dicendo hai le caratteristiche di quella persona con cui non ha funzionato e non funzionerà neanche con te. Invece alla persona che abbiamo di fronte cerchiamo di parlare in chiave positiva, innanzitutto evitando di paragonarla a chiunque, ma in più cercando di apprezzare i suoi lati migliori e di farglieli presente, di farglieli notare, ma anche di fargli notare quegli aspetti della sua caratterialità o del suo modo di fare che ci piacciono meno cercando di trovare un compromesso. Il secondo errore eh, che spesso eh, si, si, si fa nel, nel dire a una persona eh, sbaglio sempre eh, partner, sono attratta o sono attratto da persone sbagliate. Beh, in realtà quello che è accaduto nella tua vita fino a oggi poco importa a chi hai di fronte in questo momento e in più, indirettamente, tu gli stai dicendo che uh, finora hai frequentato persone sbagliate, che scegli male i tuoi partner e che lui è altrettanto sbagliato. Anche questo non va bene, perché devi cercare di uh, vivere la frequentazione, di vivere gli appuntamenti sempre in chiave positiva, tirando fuori il meglio di te e di conseguenza anche la persona che hai di fronte uh, tirerà fuori il lato migliore di sé. Il terzo errore che fanno però soprattutto gli uomini, e ultimamente hanno iniziato a fare anche le donne, è quello di dire ho perso il conto delle persone che ho frequentato o delle, dei partner che ho avuto. Ora, a parte il fatto che queste sono cose che magari puoi dire a una serata con gli amici o con le tue amiche, ma uh, dire a una persona che hai di fronte, che stai uh, conoscendo, uh, che hai avuto un numero uh, enorme di ex, sinceramente scoraggia e non ti permette di partire nel migliore dei modi con questa nuova persona. Per cui non parlare del passato, ma uh, parla di te, uh, di chi sei, di cosa vuoi, proiettandoti in, nel futuro con la persona che hai accanto a te in quel momento. Un'altra cosa uh, che erroneamente si, si dice, ed è la quarta uh, la, la che si dice a, ai primi incontri e che non va bene, è uh, lamentarsi di sé dicendo sono troppo alto, troppo alta, troppo basso, troppo grasso, ho il naso così, ho i capelli colà. No porre eh, l'accento sui propri difetti, mettere in luce, in evidenza i propri punti deboli, eh, significa fare autogol e quindi giocare contro se stessi. E non va bene. Dobbiamo innanzitutto sorridere e dare risalto ai nostri pregi, alle nostre qualità, mettendo in evidenza le parti migliori di noi, perché poi insomma c'è sempre tempo per scoprire i difetti. E la quinta, eh, il quinto comportamento sbagliato è quello di eh, criticare chi abbiamo di fronte, dicendo sei troppo grasso, sei troppo bassa, eh, non mi piacciono i tuoi capelli. A nessuno di noi piace essere criticata senza aver chiesto mai un consiglio. Eh, a nessuno di noi piace essere giudicato eh, soprattutto da chi eh, ci interessa e ci piace. Uh, per cui comunque è sbagliato criticare una persona che stiamo frequentando, ma anzi dovremmo cercare di andare oltre l'apparenza, oltre la sua immagine. Se pensi che io in questo elenco dei cinque aspetti, delle, dei 5 errori che si fanno ai primi appuntamenti, abbia dimenticato di dire qualcosa, se tu hai vissuto in prima persona, eh, hai fatto degli errori che vuoi condividere con me, puoi mandarmi un messaggio su WhatsApp ai numeri che trovi sotto questo video, oppure puoi andare a guardare eh, sul blog della mia agenzia di incontri, Meetness.it, una serie di altri articoli in cui analizzo il rapporto uomo-donna e le varie dinamiche che che subentrano mi farebbe piacere avere il tuo feedback sapere cosa ne pensi in più se il video ti è piaciuto metti mi piace e eh, se pensi che mh, qualche tuo amico o qualche tua amica debbano vederlo perché così avrebbero degli spunti di riflessione puoi mandarglielo puoi taggarli mi farà piacere per ora ti saluto a prestissimo al prossimo video ciao